Giusy Ferreri è diventata mamma di Beatrice Giusy Ferreri è finalmente diventata mamma. Lo ha annunciato la stessa cantante dalla propria pagina Facebook. Un paio di giorni dopo la venuta al mondo della piccola Beatrice, la cantante pubblica la foto con tutti i dati della nascita. Beatrice e la mamma stanno bene. A corredo della foto, un messaggio della cantante per i fan, tra le bellissime notizie di questa settimana vi aggiorno che Beatrice è nata il 10 settembre 2017 con parto naturale allospedale civile Fornaroli di Magenta, Mi. Ringraziamo di cuore il reparto ostetrice ginecologia. Stiamo benissimo e siamo appena rientrate a casa con papà Andre. Tanti baci e a prestissimo. Giusy. Dalla foto, leggiamo che la piccola Beatrice è nata alle 5.17 di domenica 10 settembre, anche se la data prevista per il lieto evento era stata precedentemente fissata al 28 settembre. La reazione dei fan è stata immediata, le congratulazioni per la nuova arrivata sono state tantissime, il post ha ricevuto più di 17.000 like, quasi 600 condivisioni e circa 2.700 commenti. L'annuncio della gravidanza era stato dato dalla stessa Giussi su social, in un selfie con il compagno Andrea Bonomo, la cantante aveva scritto. Oggi vi porto un messaggio di vita e di amore. Il web è veloce, e forse l'avrete già sentito o letto, ma ci tenevo a dirvelo di persona, perché voi fate parte della mia famiglia allargata. Sono in attesa di un bebè, una dolce attesa arrivata dopo nove anni di amore con Andrea. Tanto amore a tutti voi. Punto. La cantante ha poi aggiunto di aver scoperto di aspettare un figlio alla quinta settimana di gravidanza, poco prima di partecipare al Festival di Sanremo. La cantante ha lavorato quasi fino all'ultimo. L'energica Giusy Ferreri ha trascorso una gravidanza serena, che non le ha impedito di lavorare fino al sesto mese inoltrato. La cantante ha partecipato, infatti, al Wind Summer Festival per lanciare il singolo Partiti adesso, che è stato uno dei tormentoni dell'estate. Giusy Ferreri, 38 anni, è fidanzata da 9 anni con l'imprenditore Andrea Bonomo e la nascita di questa bambina non fa che rafforzare un legame già molto solido. Sul nome della piccola, la coppia non ha mai avuto dubbi, si chiamerà Beatrice. Mi piaceva l'idea che il nome esprimesse gioia e beatitudine. Come dicono i latini, anche il nome può essere un segno del destino. Non è un caso che in questo periodo di grande disumanità io e Andrea abbiamo scelto proprio Beatrice. Giusi, che all'anagrafe è, è Giuseppa Gaetana è nata a Palermo ma ha vissuto a Milano fin da piccola, città dove crescerà anche sua figlia. Poco prima della nascita, Giunsi dichiarava, quando nascerà sarà un cambiamento, ma se il destino ha voluto che una vita nascesse in me, questa si dovrà adeguare alla mia esistenza un po' zingaresca. A me sarebbe piaciuto già vivere così da piccola, girando, adoro il circo. Il mio sarà un viaggio più divertente, perché è un viaggio artistico. Beh… Piccola Beatrice, benvenuta sulla giostra di mamma Giusy.